dobbiamo mangiare la carne perché? Perché ci hanno svezzati fin dall'infanzia e quindi è giusto così magari potremmo non mangiarla ma voi la mangiate solo esclusivamente perché ci sono le spezie, il sale, l'olio e tutto quello che a voi garba, non vi garba la carne tanto è vero che nessuna facoltà di medicina del mondo ha le prove fisiologiche. Parliamo di medicina, giustamente pensa l'AMSA, anche se l'AMSA è più scientifica della facoltà di medicina. Nessuna facoltà di medicina al mondo ha le prove che la fisiologia e l'anatomia umana siano onnivore. Nessuna, nessun medico al mondo ha queste prove, quindi mangiate cadaveri putrefatti solo perché c'è lo zucchero, il sale, il glutamato e chissà quante altre roba. Detto questo, non solo non ha queste prove, non ha le prove di nulla. La facoltà di medicina non usa il metodo scientifico di Galileo, la facoltà di medicina non è scienza. Loro stessi si vantano di non essere una scienza esatta. Se non sei una scienza esatta, o sei filosofia, o sei religione. Non c'è via di mezzo. Quindi la facoltà di medicina non è scienza. Nessun medico è uno scienziato, nessun medico usa la scienza. Ma direte voi, allora è filosofia? Non è neanche filosofia, perché la filosofia si basa su presupposti logici! La filosofia è un esercizio di logica. Allora che cazzo è la facoltà di medicina? Quelli che vi hanno obbligati le vostre mamme a mangiare carne. Che cazzo sono? Ebbene, se non sei scienza, se non sei filosofia, sei religione. La facoltà di medicina è la religione più diffusa al mondo. La perché gli fanno mangiare tutto, cioè, tutta la merda che c'è nel mondo. Non hanno il minimo concetto di specie specifico. Se uno è uno scienziato, la prima cosa che deve fare è pensare io sono una specie, che cos'è specie specifico? Qual è il mio ambiente specie specifico? Qual è il mio cibo specie specifico? Nessun medico al mondo ha il concetto di specie specifico. i medici la facoltà di medicina è una religione senza tema di mentite se c'è un medico qua in piazza mi venga a dare le prove che siamo onnivori venga, c'è qualche medico qua che si sente di dare la prova che la struttura anatomica e fisiologica dell'uomo è onnivora in base anche alla religione sperimentale inventata nel 1600 da Galileo quindi, questi qua sono prima del 1600. Peccato che la filosofia nasce 25 secoli fa con Anassimandro e Talete, questi stanno ancora prima. Prima di Anassimandro e Talete si pensava ehm, che la terra fosse appoggiata su una tartaruga la quale era appoggiata a un elefante. Ecco, i medici hanno questo tipo di livello scientifico. Sì, scientifico. Ehm. Ma tra l'altro che religione sono? la gente può andare in chiesa, va? qua abbiamo la religione, uno va in chiesa, tutti possono partecipare, diciamo, alla chiesa. No, lì è una setta, quindi è una setta religiosa, perché non è che tutti possiamo andare là a dibattere con loro, ma perché tu dici che noi dobbiamo mangiare la carne? No, o a fare carriera all'università. Della parte scientifica non frega a nessun medico, tant'è vero che i medici fumano, hanno la pancia e sono rincoglioniti.